Ciao ragazzi, bentornati, oggi parleremo del modo e della scala Lidia, eh, vi voglio proporre un nuovo tipo di esercizio, senza suonare, <ride> questa volta si, si parla di ascolto, quindi vi, vi, vi do un consiglio, eh, una cosa che mi è mancata a me fino, a, fino alla tarda età, a cui poi ho aperto l'occhio, soprattutto gli orecchi. Sono andato ad ascoltarmi la musica classica, eh, perché nella musica classica, per, per tante cose veramente, soprattutto a me, per quanto mi riguarda, le melodie, per capire, il, per capire proprio i grandi compositori, quando ho analizzato Bach, Beethoven,. Eh, anche più recenti, Chopin, per dirne alcuni. Eh, ecco, quando studio quel tipo di musica lì, eh, diciamo che, che ne ho tratto diversi tipi di, di vantaggi, nel senso che secondo me sono studi molto completi eh, e per noi musicisti diciamo, moderni. Dunque, soprattutto nel mio caso, se suoniamo strumenti moderni e abbiamo poca dimestichezza con la musica classica, ecco, eh, andare a ascoltare certe opere è sempre un grande esercizio, sia a livello appunto di orecchio, eh, che di, di studio di comprensione dell'armonia in relazione alla melodia e viceversa. Quindi, per quanto riguarda il modo Lidio in particolare eh, vi do dei, delle dritte nel pdf di ascolto perché ad esempio nel Bach eh, lo stesso Beethoven nella quinta nel, nell'ultimo movimento della quinta di Beethoven eh, c'è dei passaggi con la scala Lidia, Lidia, la scala Lidia molto molto belli eh, oppure bartok eccetera eccetera insomma eh, ovviamente il modo lidio non è assolutamente una eh, diciamo eh, un modo usato esclusivamente a musica classica anzi ci sono moltissimi musicisti che eh, anche di recente attualmente la musica di adesso ne fanno largo utilizzo eh, viene subito in mente Satriani perché è quello che mi ha fatto scoprire un po' questa, questo tipo di, questa scala, ma ci eh, sono melodie anche molto più eh, diciamo più conosciute, tra virgolette, passatemi il termine, come ad esempio come non, eh, come non fare riferimento alla sigla Les Y, che è proprio il l'esempio che fanno tutti ma oggi lo devo fare anch'io perché è bellissima mi sembra sia sì fa e appunto c'è questa questo sì naturale nella melodia meravigliosa ma anche per quanto riguarda musica pop musica appunto eh, moderna vi farò degli esempi tipo Trovato dei brani per Jam, insomma ve li metto lì. Andiamo a vedere le diteggiature per questa scala. Prendiamo La eh, anche oggi, così confronteremo poi eh, la sonorità Lidia con, eh, ad esempio, quella maggiore che abbiamo visto qualche modulo fa. Eh, quindi La, Lidio, la scala La, Lidia col primo dito. Quindi la quarta linea si sta prendendo con l'indice. con il minore e con il medio questo il dito queste sono le tre diteggiature che utilizzo per questa scala ma eh, l'esercizio eh, secondo me è più, più bello, più divertente è quello di, come vi avevo già detto di dividere in porzioni più o meno grandi la nostra tastiera la tastiera del basso e suonare e sforzarsi di suonare le, le scale in questo caso l'idie solo in quella determinata parte della tastiera io ho fatto esempio i primi quattro tasti potrebbe essere i primi cinque primi sei pure dal sesto al decimo e questo ci costringe eh, ad usare di più la mette quindi a pensare più alle note agli intervalli ai gradi della scala e meno alle posizioni quindi facciamo un esempio eh, se io volessi fare tutte le scale lidie nei primi quattro tasti eh, partendo da, da mi e eh, andando per semitoni mi verrebbe una cosa di questo genere Salgo col fa linea scendo con fa diesis linea, e così via fino ad arrivare al mio limite che mi sono imposto il quarto tasto e stessa cosa si può fare poi nella parte centrale del range medio del nostro strumento poi nel range alto, e gli altri esercizi li abbiamo già visti quindi fare Ottimo, ottimo esercizio, fare la scala su una corda sola, poi su due, su tre, su quattro, quindi la liria posso partire da Mi grave, che è la quinta, e arrivare all'ottava all sopra, quindi ho fatto tutto sulla corda di Mi. Eh, oppure diciamo, appena trovo la prima occasione, scendo sulla corda di là, parto ancora a me, E, appena arrivo sulla corda di A, eh, proseguo appunto in senso orizzontale, mi fermo a Mi, torno indietro, stessa cosa si può fare andando ancora sotto, sulla corda di Re e arrivare al La oppure addirittura al Sol dicendo questo in tutte le tonalità, eh, mi raccomando eh, allora, per gli esercizi, tanto comunque più in menore adesso avete, avete visto quali sono i principali poi come ripeto sempre sarò noioso ma insomma dovete anche inventarveli da voi andiamo a sentire con la base cosa succede la base è, è la major 7 non ho messo apposta l'undicesima diesis nell'accordo perché almeno si sente la differenza con eh, della scala lidia la scala maggiore quindi la lidia eh, proviamo a, a fare eh, tot battute, tot note della scala alternandola all'arpeggio di la major Zen in particolare scala Il peggio scala ora proviamo a, eh, a suonare la, la maggiore la scala maggiore ionica di La un Po' di scala maggiore, un po' di Lidia. Parto con la maggiore eh, adesso. Lidia, passa la Lidia. Queste sono solo alcune idee che mi vengono così per, per farvi capire in modo molto semplice, e molto diretto, cioè almeno ci provo, e farvi capire come si può utilizzare una determinata scala. La nostra improvvisazione, anche se non è semplice, su un tappeto fisso, eh, farsi venire le grandi idee senza una melodia di riferimento, ma è un ottimo esercizio. Eh, nel prossimo modulo eh, parleremo di un altro modulo veramente fond fondamentale e importante nella musica che è il miso leader, eh, quindi vi aspetto, ovviamente se avete domande scrivetemi, se avete critiche fatemele e, e se vi state trovando bene eh, fatemelo sapere <ride> così e diciamo, il mio entusiasmo si amplifica ancora di più. Ci vediamo al prossimo modulo e buono studio!